la selezione per fare qualsiasi modifica agli oggetti presenti in scena e su Blender si lavora sostanzialmente attraverso la modifica degli oggetti esistenti o dell'aggiunta di oggetti predefiniti non attraverso la creazione attraverso il disegno di nuovi oggetti Quindi per fare qualsiasi modifica sugli oggetti dobbiamo prima selezionarli e quindi è fondamentale eh, capire quali sono i metodi di selezione che sono molto ricchi, molto corposi l'argomento della selezione offre tantissime possibilità necessarie alla, eh, alla scena, molto spesso alla modellazione è necessario avere tante opportunità perché eh, non è sempre facile con pochi, con pochi comandi eh, raggiungere il nostro obiettivo prima cosa, la selezione avviene cliccando su un oggetto anziché col tasto sinistro del mouse, come tutti i programmi di grafica sostanzialmente fanno, con il tasto destro del mouse. Quindi facendo un clic col tasto destro del mouse su un oggetto, questo viene selezionato e vengono deselezionati tutti gli altri oggetti già selezionati. L'oggetto diventa arancione, ha un bordo arancione che e ne segnala appunto eh, la sua condizione di selezione in, inoltre vediamo giù in basso la scritta del nome dell'oggetto dell'oggetto selezionato e in alto vediamo quelle che sono le, le proprietà dell'oggetto selezionato in particolare quelli che sono i vertici, le facce, i bordi che lo compongono se vogliamo selezionare più oggetti allora possiamo fare una selezione multipla eh, utilizzando insieme al tasto destro del mouse il tasto shift il tasto maiuscolo quindi tenendo premuto il tasto shift e eh, cliccando col tasto destro del mouse aggiungeremo selezione è possibile deselezionare gli oggetti ora in questo caso è bene fare una precisazione. come vediamo in questo momento ci sono tre oggetti selezionati due di questi sono arancioni, sono marcati con una, un colore arancione scuro mentre uno è un arancione chiaro questo vuol dire che l'oggetto attivo, normalmente l'ultimo che abbiamo selezionato è eh, la lampada in questo caso, l'oggetto la lamp, lamp. E quando si clicca col tasto shift su un oggetto già selezionato se questo non è un oggetto attivo come prima cosa viene reso attivo e quindi è possibile, cliccando sugli oggetti non attivi, ma già selezionati, renderli attivi. Che cosa comporta essere un oggetto attivo in una selezione multipla? è una condizione che eh, vedremo eh, capiremo quando, eh, quando è utile quando, quando può essere utile in ogni caso è una condizione particolare è una sorta di selezione, di, eh, selezione appunto privilegiata eh, che si attribuisce a un oggetto per uh, operare in determinati modi per uh, compiere determinate operazioni se però vogliamo proprio deselezionare un oggetto cioè sottrarlo alla selezione in corso dobbiamo renderlo prima attivo e poi con un secondo clic sempre tenendo premuto il tasto shift del mouse eh, deselezionarlo eh, definitivamente quindi in questo modo possiamo cliccando più volte sull'oggetto arrivare ad una sua deselezione è possibile eh Operare delle selezioni anche attraverso altri strumenti, in particolare sono quelli che si possono richiamare dai, da tre tasti della nostra tastiera. Tasto A A sta per All Select All, seleziona tutto, e sempre col tasto A quindi possiamo selezionare tutto quello che esiste nella scena o deselezionare tutto quello che esiste nella scena, è un sistema rapido sostanzialmente, soprattutto per per le selezioni per le deselezioni chiedo scusa eh, per velocemente diciamo azzerare la situazione della selezione in corso e partire con una nuova selezione tasto B il tasto B sta per eh, border eh, ed è un sistema di selezione a finestra quindi possiamo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse creare una finestra inglobare determinati oggetti e quelli saranno quelli eh, compresi appunto nella selezione, quindi quelli selezionati. Riprendendo il tasto B possiamo continuare la nostra selezione, una cosa eh, che vale la pena eh, sottolineare è che la selezione col tasto B è una selezione additiva, quindi qualsiasi eh, finestra facciamo non viene, eh, non viene disattivata la selezione precedente, ma si aggiunge. Qualora però volessimo deselezionare con questa modalità, possiamo, cliccando col tasto B, utilizzare il tasto centrale del mouse, quindi eh, il tasto la rotella, e in questo modo sottraiamo con la stessa modalità di selezione a finestra parte appunto della selezione, quindi tasto B, tasto sinistro aggiunge, tasto B, tasto destro sottrae. tasto b, tasto c, c sta per circle, viene fuori effettivamente un cerchio che può essere tra l'altro ridotto o ingrandito utilizzando la rotella del, la rotella del nostro mouse che cos'è? si tratta sostanzialmente di una spugna dove passiamo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, dove passiamo si seleziona quindi è un sistema molto rapido, molto gestuale per eh, fare eh, appunto delle selezioni in questo caso per uscire dal comando di selezione bisogna premere il tasto escape allo stesso modo che con il tasto B il tasto C permette la deselezione sempre attraverso questo sistema diciamo, a spugna utilizzando sempre il tasto centrale del mouse per deselezionare e per selezionare invece il tasto sinistro si tratta effettivamente di eh, modalità molto differenti abbiamo visto che normalmente per selezionare utilizziamo il tasto destro del mouse per deselezionare utilizziamo il tasto destro del mouse e dobbiamo cliccare più volte perché dobbiamo portarlo portare l'oggetto a una condizione di oggetto attivo per poi deselezionarlo mentre col tasto B e C invece utilizziamo il tasto sinistro del mouse per selezionare e il tasto centrale del mouse per deselezionare quindi eh, si tratta chiaramente di una, eh, diciamo un set di opzioni che può, eh, può confondere all'inizio ma come, come sempre, come in tutti i programmi, si tratta solo di farci l'abitudine questo sostanzialmente è quanto va detto per cominciare a poter agire sugli oggetti una volta appunto selezionati